Ciao a tutti sono Candida, nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questi semplicissimi e dico proprio semplicissimi eh, mini folder con una tasca diciamo eh, estendibile di un pochino perché ho messo delle alette ehm, per realizzare il tutto eh, sto utilizzando eh, l'album The Muse di, di... Ciabella perché ho intenzione di, eh, di farci un album e come sto facendo ultimamente praticamente vi faccio vedere prima qual qualche particolare che poi troverete nell'album così, eh, così saprete come, come realizzarlo se ne avete voglia ehm, vi faccio vedere nel dettaglio questi, questi mini folder quindi praticamente abbiamo vedete dello spazio dove poter inserire delle tag o delle foto sia in questo modo che in questo però qui abbiamo queste alette che mi permettono di inserire eventualmente più cose perché rimane leggermente più largo e è fatto, sono fatti direttamente tagliando ma poi vedrete nelle spiegazioni eh, la carta eh, la carta dell'album ciao bella e ehm, per decorarle ho usato pochissime cose perché in effetti la carta è già talmente carina che non sono stata lì a, a, a fare ulteriori, ulteriori abbellimenti con chissà cosa perché non, non ne valeva la pena e, vi faccio vedere da vicino come sono venuti allora nello specifico allora vedete che ho attaccato semplicemente del pizzo della garza, dei, dei, dei fiori ritagliati dall'album, una scritta, in questo caso, delle, delle, delle paillettes. In questo caso, idem, ho, ho applicato solo delle, delle, degli strass, giusto per dare un po' di luce, sia in questo che in questo. Qui, eh, per, per variare un pochino, ho utilizzato come base una carta eh, tinta unita, che si abbinava bene con i colori dell'album dell Ciomella e così è venuto questo doppio colore che dà così un pochino di movimento questi sono veramente semplici li può fare chiunque e, e fatti fa adesso che ve li ho fatti vedere non mi resta che spiegarvi come realizzarli per realizzare la nostra mini cartella espandibile eh, cosa facciamo? andiamo a tagliare dal, dal nostro album tre pezzi di carta nello specifico abbiamo il primo pezzo che è un 24,5 cm per 9,5 cm dove ho fatto un piego a 9,5 cm e a 17 cm. Dopodiché ho stondato questi due angoli. Vedete gli angoli sulla parte sinistra, quindi sulla parte più lunga da 9,5 cm in questo modo. Poi abbiamo bisogno di un pezzettino più piccolo delle dimensioni di 9,5 x 7, dove vado a fare un piego da un centimetro sulla parte lunga da 9,5 e dove vado a stondare dalla parte opposta, sempre dalla parte sulla parte lunga i due angoli, in questo modo. Dopodiché, abbiamo bisogno dell'ultimo pezzo che è un 9,5 scusatemi, un 13,5 per 7 centimetri dove ho fatto un piego due pieghi a un centimetro da tutti e due i lati quindi un piego a un centimetro un altro piego a un centimetro e poi dalla parte opposta di nuovo un piego a un centimetro e un piego a un centimetro ed in questo caso ho stondato due angoli sulla parte più lunga a questo punto è indifferente quali dei due volete stondare basta che ne stondate solo da un lato fatto questo come assembliamo tutto è una cosa una cosa carina carina e molto semplice allora prendo il pezzo più lungo che 24,5 x 9,5 cosa vado a fare allora tengo la parte con i due angoli vedete stondati così e vado a piegare in questo modo ho due parti uguali, quindi vado a piegare così e poi vado ad incollare. Io ho già attaccato il biadesivo per fare più in fretta. Per fare più in fretta è un parolone perché non riesco mai velocemente a togliere lo scoccio dal, dalla parte del biadesivo. E vado a chiudere così, in questo modo il tutto. Vado a chiudere bene in questo modo. Cosa succede? Che noi abbiamo, allora, in questo punto già una tasca, vedete? Perché abbiamo... Però avendo fatto un doppio giro anche di lato, così, il mio folder mi rimane aperto. E vedrete che questa è una cosa importante perché mi servirà per creare poi la parte estendibile allora fatto questo cosa vado a fare vado a prendere il pezzettino più piccolo e lo vado praticamente vado a fare il piego che vi avevo detto da un centimetro lo, lo faccio meglio e devo andare ad incollarlo in questo modo per creare l'ulteriore tasca quindi qui non l'ho ancora fatto vado ad incollare un pezzo di biadesivo in questo modo ok No, no, avevo, non avevo già incollato il, il biadesivo perché comunque a volte rimane anche più semplice mentre lo faccio capire proprio da quale parte bisogna inserirlo. Ecco, quindi cosa vado a fare? Vado a questa parte è veramente sempre un po' difficoltosa. Allora vado ad incollare il mio pezzettino esattamente così sul fondo, per andare a creare l'altra mia tasca però prima di andare ad incollare i laterali cosa faccio vado a creare il soffietto per creare il soffietto prendo il mio pezzo eh, che avevo detto essere eh, 13 e mezzo per 7 vado a fare i pieghi da un centimetro e un centimetro in questo modo qui facciamo tutti e due, così, e vedete che abbiamo creato un soffietto, un soffietto e inoltre qui rimane la parte stondata che avevamo fatto da un lato, è importante, ora cosa vado a fare? Vado ad aprire, a, a, a, praticamente vabbè vado ad aprire un attimino i pieghi che ho fatto e vado a inserire nella parte che vi avevo detto che avevo bisogno prima il mio terzo la mia terza parte in questo modo qui vedete che al centro praticamente lo spazio che abbiamo lasciato sono esattamente i 9 centimetri e mezzo del della dimensione della parte di sotto e quindi in questo modo ecco i soffietti vengono messi qui così e adesso non ci resta che andare a mettere il biadesivo mettiamo il biadesivo mi raccomando importante su questa parte del del tutto e non qua perché se noi mettiamo il biadesivo su tutto vedete che l'ho fatto più corto in modo che rimanga più carino per cui non bisogna sbagliare e prima di incollare farei un'altra cosa e cioè col mio solito distress se lo provo, eccolo qui col mio solito di vado a sporcare tutto il mio, il mio lavoro perché così come, come dico sempre rimane più carino anche perché se io lo vado a sporcare vedete che si vede anche meglio la differenza poi con, con quello che c'è sotto Qui avrei dovuto farlo prima, me ne sono dimenticata. Vedete? E non l'ho fatto, quindi lo faccio adesso, così. Anche qui un pochino, giusto per anche se qua si nota meno. Ok. E ancora facciamolo. Già che ci sono lo faccio anche sotto, così praticamente è completato. Quindi, come dicevo, vado a mettere il biadesivo in questi due lati qui non è il caso di arrivare proprio fino al fondo perché tanto è sufficiente metterne un pezzettino piccolo affinché rimanga tutto bloccato facciamo così e andiamo poi a chiudere il tutto anche questi, questi particolari che sto facendo per il mio album non ho ancora deciso come li utilizzerò perché eh, praticamente, ho deciso di fare un po' sempre in questo modo: di fare un video con eh, gli abbellimenti con, eh, con appunto queste, questi particolari qui che poi utilizzerò nell'album e poi l'album vero e proprio, così quando vedete l'album finito, eh, non, non potete realizzare quello che ho utilizzato per decorarlo, perché in un video non posso fare sia l'album che che l'interno piuttosto che le cose che applico perché altrimenti diventerebbe una cosa veramente noiosa e lunghissima quindi ho staccato, spellicolato il biadesivo e adesso non mi resta nient'altro che andare così ad attaccare la mia tasca in questo modo incolliamo bene e vedete che abbiamo ottenuto prima tasca, seconda tasca ma la seconda tasca con un po' più di margine di larghezza perché c'è il, il, il mio piego che mi permette di ampliarla leggermente vado a passare ancora un po' di distress qua sui bordi così e adesso perché no la vado a decorare per, le, per renderla ancora un po' più carina in questo caso per decorare la mia mini folder non, non userò tantissime cose perché essendo piccolina e poi già, essendo soprattutto già fatta con la carta scrap dell'album dell'album di Ciao Bella che è già bella di suo non starei tanto a pasticciarla quindi farei semplicemente una cosa del genere metterei un po' di pizzettino tipo così un po di garzina che ho sporcato con del rosa perché io quando così nei tempi morti se, se si possono chiamare tempi morti eh, magari mi decoro un po di un po di garzine con gli acquacolor di vari colori in modo che poi quando ne ho di bisogno per fare queste cose le ho già pronti altrimenti altrimenti diventa poi tutto troppo lungo quindi inizierei con attaccare queste cose in questo modo quindi facciamo così cominciamo da qui e poi vediamo un po come fare il resto mettiamo poca colla tanto non c'è bisogno di bastano pochi punti perché comunque quando attacco queste cose mi piace anche proprio l'idea che rimangano un pochino svolazzanti cioè che non vengano incollati perfettamente tanto non si staccano però però rimangono un po' danno un po di movimento invece la carta andiamo ad attaccarla un po' bene qui posso ancora spostare un po' il tutto così quindi in questo modo e poi volevo attaccare una scritta e farei così allora attacco questo è un pezzo della carta da cui ho ritagliato ritagliato i miei particolari quindi vado a prendere una mia tipo questa che mi piace sempre dreams sogni la vado ad attaccare qui così diamo un pochino di movimento vedete per non cambia subito l'effetto e adesso vado a ritagliare un po' intorno, un pochino più largo in questo modo così Ok, potete farlo tranquillamente ad occhio così Lo sporchiamo col distress, ecco, vedete che rimane subito più carino che andare ad attaccare la scritta direttamente sul un po di colla colla è persino esagerata per attaccare la scritta ma va bene mettiamo qui e adesso attaccherei per finire giusto allora chiudiamo la colla perché se no si secca ok andrei ad attaccare qualche pagliette che, danno un, po di, che danno, un po', danno un po di luce allora per attaccare le paillette facciamo in questo modo allora cercherò di aprire i barattolini eh, cercando di non far esplodere il tutto perché ci va un attimo ecco qui ci metto due ore a raccogliere tutto Non lo dico perché mi è già successo questa la prima volta ahimè allora, prendiamo un po' di colla non quella di prima perché è persino troppo esagerata però cosa vado a fare? allora, intanto bagno la punta di uno stuzzicadente con, con dell'acqua così riesco praticamente ad andare a pescare tranquillamente le mie allora facciamo così mettiamone un po' sul tavolo così rimane più semplice ok bagniamo e adesso vado a puntare così rimane attaccata vedete e rimane più semplice adesso vado a mettere la mia colla una puntina di colla sperando che esca ok così e vado ad incollare perfetto in questo modo perché altrimenti prendere le, le pagliette diventa sempre un problema prendiamola qualcuna di queste più scure ok e andiamo così ad incollarle adesso ci vorrà solo un un attimino il tempo che il tempo che si attacchino ma si fa comunque in fretta ok così magari ne mettiamo uno anche qua a quel punto ognuno si sbizzarisce come meglio crede mettiamolo anche qui a posto ecco direi che un una cosina così piccolina questa decorazione è più che sufficiente in questo modo abbiamo fatto una cosina un po diversa dove poter andare a inserire appunto in tutte in tutte e due le tasche quindi sia qui che qui quello che preferiamo anche oggi ho fatto un lavoretto molto molto molto semplice, quindi se c'è qualcuno che si sta eh, approcciando solo ora con lo scrapbooking direi che questi sono dei modi molto carini per iniziare. Poi immaginate questi particolari eh, abbinati a degli album che possono anche essere semplicissimi perché non è il caso magari di fare un album complicatissimo, a volte poi sono i dettagli che lo rendono carino, le carte i particolari, quindi diventa tutto più semplice di quello che può sembrare. E, detto questo anche per oggi non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao